ok il test di oggi prevede di provare a incordare due farine deboli una caputo integrale forza di circa 180 e una doppio zero grani antichi del mulino soncini cesare molto molto debole la scheda da un v di circa 120 quindi su un chilo di farina ho fatto 50% integrale caputo e 50% 0, mulino soncini per un W aritmetico praticamente di 150. Quindi diciamo una farina che sicuramente non dovrebbe essere idratata all'80%. Comunque è un esperimento quindi perché non provare? Allora... Inserisco 650 grammi di acqua subito, quindi portiamo subito l'idratazione al 65% e il lievito, 7 grammi di lievito, in questo caso avviamo, velocità la minima grilletta ad alta velocità corre retromarcia aspettiamo un attimo che il lievito inizi a sciogliersi e poi iniziamo ad aggiungere la farina tutta e a far partire il tempo per vedere un po come vanno le cose tanto faccio partire il timer la grilletta è modificata perché può lavorare con la griglia di sicurezza alzata e ci ho aggiunto un sistema di illuminazione a led che a volte è utile in questo caso lo tengo acceso proprio perché aiuta più che altro a far meglio vedere l'impasto proverò a fare un video senza tagli L'illuminazione led falsa un po' quello che è il reale colore dell'impasto. Provo a spegnerlo così vi rendete conto. Oltre al fatto che comunque l'illuminazione led sono due led abbastanza potenti questi è, anche se in maniera ridotta un po' scaldano. Però in questo caso l'idea è di uscire con un impasto a 23-24 gradi. 1,5% di sale è un impasto con cui proverò a cuocere in forno delle ciabattine, pane, un impasto che volendo si potrebbe utilizzare benissimo per una teglia romana, diciamo si potrebbe usare benissimo per una teglia romana se l'esperimento funzionasse, quindi se si riuscirà a creare una maglia glutinica perlomeno decente non bisogna basarsi solamente sull'assorbimento dell'acqua perché abbiamo comunque una farina molto croscale, la caputo integrale che assorbe molto l'acqua il fatto che l'acqua venga agevolmente assorbita come vediamo non vuol dire però che di conseguenza si formi una maglia glutinica capace di trattenere l'acqua che soprattutto più avanti nel procedimento andremo ad aggiungere acqua che tra l'altro intanto preparo quindi ai 650 grammi iniziali aggiungiamo altri 150 grammi per portare appunto l'idratazione finale all'80% abbiamo 150 grammi di acqua remanente per quanto riguarda l'assorbimento direi che l'acqua l'ha assorbita benissimo ma il glutine è ben lontano dall'essersi formato tolgo con le cappentole un po' di farina che è rimasta sull'impastatrice giusto per aiutarla visto che tanto non ho nient'altro da fare. Sono passati circa 4 minuti e continuiamo questo è un ambiente decisamente fresco perché ci sono circa circa 17 gradi è una taverna, quindi diciamo che la macchina, l'impastatrice sarà a circa 17-18 gradi, la farina era nello stesso ambiente quindi anche lei sarà sui 18 gradi. Proviamo un attimo a dare un'occhiata. L'impasto è al momento sui 18 gradi, direi che va bene. La caputo integrale, come un po' tutte le farine integrali tendenzialmente, sono farine che bevono molto bene l'acqua. e bisogna stare attenti comunque indipendentemente dal risultato che con farine con, con poco glutine eh, non si può pensare di portare troppo avanti una puntata anche se fatta in frigo non sono farine diciamo, fatte per, per lunghe maturazioni diciamo. per ora andiamo bene il sale non l'abbiamo ancora aggiunto lo faremo tra poco il glutine si sta formando e continuiamo così la grilletta è una macchina che a detta di molti scalda ma il fatto che scaldi io lo considero semplicemente un, una conseguenza del fatto che lavora come deve lavorare ovvero che il lavoro generato dal verme sull'impasto ovviamente trasferisce energia all'impasto e di conseguenza si genera calore chiaramente più gli impasti sono asciutti più a parità di, di quantità e altre condizioni l'impasto si scalda di più perché vi è più attrito in poche parole tra il verme e l'acqua e la farina e comunque gestendo correttamente le temperature dei vari elementi si può impastare praticamente tutto quello che si vuole senza problemi spesso anche a velocità ben inferiori rispetto a, a quelle che ad esempio questa macchina è in grado di raggiungere perché è una macchina che può arrivare a 300 giri al minuto io onestamente non ho mai portato soprattutto con successo un impasto a una velocità del genere perché mi sono sempre fermato prima raggiungendo comunque lo scopo caratteristica interessante di questa macchina è sicuramente la retromarcia per produrre ad esempio un preferimento come una biga quando si, si hanno però delle quantità che danno un senso utilizzare l'impastatrice per un preferimento come una biga quando si fanno piccole quantità è più comodo farlo direttamente in ciotola senza stare a sporcare la macchina se poi non, non c'è bisogno più che altro di utilizzarla subito comunque è una caratteristica che, che male non fa l'oggetto ok sono passati quasi 9 minuti temperatura ambiente il termometro ci segna circa 18 gradi e 6 l'impasto ha già raggiunto i 20 gradi infatti è un impasto che ha comunque già un 65% di idratazione ma grazie appunto a queste farine che assorbono molto è molto molto compatto e, e la spirale scalda e come se si scalda siamo quasi sui 21 gradi ora vado ad aggiungere il sale non lo butto direttamente sull'impasto ma in vasca così che la spirale lo attiri a sé poco alla volta A questo punto, pratica con cui mi trovo molto bene, porterò la velocità a 3, non oltre, e inizierò ad aggiungere l'acqua. Non proprio a filo, ma in 4-5 volte dovranno riuscire a utilizzare tutta l'acqua rimanente. Quindi alziamo la velocità e iniziamo con l'acqua. Aspettiamo che si riformi la zucca e che il fondo della vasca si asciughi, oltre che all'impasto. Ok, aggiungiamo un altro po' d'acqua. probabilmente la prima mandata ne ho aggiunta anche un pochino troppo perché la zucca è esplosa. Andiamo un attimino più cauti. Aspettiamo che il fondo sia asciutto e la zucca non sia più lucida, quando non è lucida vuol dire che l'acqua non è più diciamo in superficie ed è stata inglobata. Continuiamo Spero di riuscire a arrivare all'80% È un esperimento del tronco Siamo a 12 minuti e mezzo, abbiamo una temperatura dell'impasto di circa 22 gradi, direi che va bene, chiuderemo attorno ai 24 se tutto va come deve. l'impasto inizia già un pochino a fare fatica a staccarsi dal fondo è normale perché ripeto stiamo utilizzando farine deboli e, e siamo abbondantemente oltre il 70% di idratazione saremmo forse al 73% anche Faremo un paio di, di pause in macchina una volta aggiunta tutta l'acqua per dare un aiuto in più al glutine e dare un attimo di tregua all'impasto. faccio questo video senza tagli perché possa essere utile a chi vuole come me sperimentare cose un po' alternative e vedere più che altro come si comporta sia la farina sia la macchina in tutte le varie fasi è una farina che in questo momento seppur sta assorbendo sta facendo fatica ma è normale che sia così però tutto sommato è interessante come, come sta evolvendo la cosa abbiamo quasi ultimato l'acqua saremo attorno ai 23 gradi, ora proviamo preferisco fare le pause solo alla fine 23 gradi una volta che abbiamo fatto assorbire l'impasto tutta l'acqua siamo a 15 minuti e 40 secondi la farina mi starà maledicendo sicuramente. Ok. Vado con l'ultimo goccio d'acqua e poi ho subito una pausa. appena l'ha assorbita pausa ok pausa spengo la luce che contribuisce comunque in parte a scaldare l'impasto non è ancora diciamo pronto speriamo che lo sarà Abbiamo una temperatura di quasi 24 gradi. E aspettiamo 5 minuti. Sono passati 17 minuti esatti adesso. Quindi, tra 5 minuti, ricontinuiamo. Continuiamo. Sono passati 5 minuti. Porto la velocità al minimo e faccio una ventina di secondi. Ok, mi fermo, altra pausa di 5 minuti. Ok, sono passati altri 5 minuti, sempre a velocità minima, ancora una ventina di secondi. Ok bene stop adesso andiamo a estrarre l'impasto io normalmente mi ungo appena le mani e utilizzo le forbici Se vedete braccialetti strani sono un regalo di mia figlia comunque accendiamo la luce sposto un po più in alto il tutto perché altrimenti non so dove passare e con le forbici andiamo a estrarre l'impasto tutto sommato considerando le farine che ho utilizzato mi sembra quasi un miracolo avere un impasto del genere ripeto sicuramente non è un impasto che si può tenere a maturare tantissimo però comunque già il fatto che ci sia una vasca quasi decente mi sta sorprendendo la spirale così da prendere un po meglio l'impasto che è rimasto so che questa modifica non è proprio delle più sicure, però per me è di una comodità disarmante quindi l'ho modificata con piacere anche perché l'impastatore la uso io non lo faccio per lavoro quindi direi che nell'obbistica tutto è concesso boh, dopo daremo un attimo una sistemata all'impastatrice non troppo tardi, se no diventa una rottura pulirla ok, qui abbiamo la massa adesso vedo di mettere la telecamera in modo un po' più che no. Anche in questo caso possa riuscire a lavorare senza versene in mezzo piedi, ok, così diciamo la, la miniamo un attimino, la estendiamo un attimo. tutto sommato sono molto contento di questo impasto. Molto molto molto! Mi verrebbe quasi voglia di farlo avanti e provare a lasciarlo un 24 ore. In frigo e vedere dopo cosa ne salta fuori. Comunque, stendiamo un attimo l'impasto, la, la, la maglia. Comunque si è creata. È un po' appiccicoso, ma no? ragazzi, è normale. Non sono farine che sono nate per versi tutta quest'acqua. Quindi, ho le mani un po' sporche. Fa niente. Intanto che lasciamo riposare la massa 5 minuti io pulisco la l'impastatrice allora sono passati 5 minuti intanto ho pulito la l'impastatrice mettiamo a riposare qui abbiamo l'impasto adesso non mi sono punto le mani quindi mi si appiccerà un po ma fa lo stesso vediamo di dargli un attimo la sistemata qualche che piega poi mettiamo un attimino come a riposare per 5 minuti per 5 minuti non stiamo a coprirlo non stiamo a fare niente di particolare tanto con tutta l'acqua che c'è qua dentro considerando che non siamo al vento possibilità che secchi sono ben remote ok con la spatola accogliamo un po' l'impasto che abbiamo lasciato in giro si vede qualcosa? si sì. ok perfetto perfetto ma si sì, dai bene 5 minuti di pausa. Ok, allora sono passati altri 5 minuti. Dopo ve lo smonto dal cavalletto, anzi ve lo faccio vedere già così. Adesso un attimo, se riesco senza fare danni. Si mette a fuoco. È già bellino. Ok facciamo un altro paio di piede e poi lo mettiamo Eccolo qua una due tre questa mezza, diciamo e poi lo prendiamo un attimino più bellino più presentabile per gli amici ok adesso così com'è lo prendiamo guardate com'è comunque migliorato o meglio come come non mi sarei mai aspettato sinceramente da farine del genere ora ricordiamo che non è detto che la tenuta nel tempo sarà adeguata, però comunque è proprio un bel impasto, ok, ho oliato questo contenitore da circa 4 litri di capacità, quindi abbiamo un impasto di 1800 Considerando il sale lievito circa 1820 grammi, dovrebbe essere sufficiente per gestire un raddoppio. E lo sposto qua. Ok. Lo spostiamo qua dentro. Ok. Temperatura finale. Sarà sui 24 gradi. Diciamo che era 24 gradi prima, quindi non si è raffreddato molto, però 20 gradi, ha perso così tanto, 20.4, ah vabbè, allora, adesso... Essendo a 20.4 facciamo così, pensavo di metterlo in frigo a 4 gradi, lo metterò in garage a 9 gradi e mezzo, proviamo questa strada per cuocerlo poi sempre domani, cotto in forno di casa senza tanti problemi. ok successivamente se riesco farò un video sullo staglio mentre per quanto riguarda cottura e sezione del prodotto casomai userò instagram perché non mi è tanto agevole fare video con bimbi e company in cucina comunque vediamo ciao